E continua così il nostro viaggio per accogliere voci, testimonianze e appelli dei lavoratori del mondo dello spettacolo che in questi momenti, in questi giorni così particolari, stanno affrontando delle grosse difficoltà. Oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il direttore del Teatro Lendi di Sant'Arpino, Francesco Scarano. Ben ritrovato dunque Francesco Scarano, un direttore artistico giovanissimo del Teatro Lendi. Eh, prima di tutto ti chiediamo come stai, come stai affrontando questi giorni e qual è lo stato attuale del, del tuo teatro. Sicuramente ho più tempo e sto dando tanto spazio alla mia famiglia e ai miei figli, eh, cosa che già facevo ma ovviamente limitata ai, grandi, ai grossi impegni che mi prendevano nel quotidiano. Uh, questa situazione assurda che, uh, che ha travolto tutto il pianeta uh, non, uh, non ci consente di programmare, di fare uh, quello che normalmente si faceva uh, per il teatro, soprattutto poi in questo periodo dove era il momento clou della preparazione alla stagione successiva e quindi non essendoci manco una data certa di riapertura e soprattutto con quali modalità ancora non sono ovviamente state descritte, non si possono fare grandi, grandi programmi, grandi progetti, si, si discute su tantissime cose, anche sugli artisti che potranno far parte di, del, della prossima stagione teatrale, il problema è che quando partirà questa stagione teatrale? E quando forse è quello che ci stiamo chiedendo tutti? Eh, però mi verrebbe da chiederti cosa ne pensi dei social che in questo momento stanno comunque dando una mano e stanno permettendo ad artisti, teatri, di poter aprire i propri palcoscenici, spesso dando una fruizione anche gratuita dei contenuti al pubblico da casa. Oggi sono un ottimo diversivo, perché per, per chi è ovviamente obbligato a stare a casa, meglio di niente direi. Ma eh, per me è l'unico modo per fare spettacolo... Nei, nei piccoli e nei grandi spazi, a partire dai teatri da 100 posti alle strutture da 100.000 persone, l'unico modo è quello di farlo live. Quindi per me il teatro senza rapporto con eh, il resto del pubblico e con l'artista non ha motivo di esserci. E quindi tutte le varie ipotesi alternative di teatro eh, virtuale, diciamo così, sono solo ed esclusivamente dei, delle aggiunte o delle alternative a questo momento, ma non possono essere poi la normalità. È comunque una visione positiva, no? Cioè, tu credi che comunque non ci sarà un impatto negativo? Quando tutto sarà finito il pubblico avrà forse ancora più voglia di trovarsi realmente sotto a un palcoscenico? E usciremo fuori da questa cosa e immagino che ci sarà ancora più voglia di andare al teatro. E forse tutto questo lavoro fatto sul web sarà una sorta di motivo per incoraggiare ancora di più il pubblico, poi ad andare però dal vivo a vedere i concerti, gli spettacoli. Ed ora quindi tocchiamo un tasto un po' più dolente, il decreto Cura Italia, successivi di PCM, quelli che sono stati poi i provvedimenti presi a tutela appunto dei lavoratori autonomi, così come dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Credi che i provvedimenti presi siano appunto stati bastevoli, mh, siano stati sufficienti, c'era da fare di più? Eh, cosa chiederesti da direttore artistico di un teatro, non solo per te ma anche per tutto il personale che gira e che lavora intorno e all'interno di un eh, teatro? Il governo ad oggi non, non ha previsto misure per tutti quelli che lavorano appunto nel campo del teatro dello spettacolo in generale. Ed ecco perché c'è un altro grosso problema riguardo il teatro o lo spettacolo che può essere offerto dal web o dalla televisione. Attorno al teatro lavora tantissima manovalanza, a partire da macchinisti, elettricisti, facchini. La lista è veramente lunga. E se non ci sono le repliche, queste persone non lavorano. E seppure si organizza uno spettacolo che poi va in replica sul web o in televisione, o quella, quello spettacolo sarà messo in scena una sola volta, perché poi verrà registrato e replicato. Quindi queste persone lavoreranno una volta al mese, una volta all'anno. È assurdo. Quindi, fino alla riapertura, io penso che lo Stato debba intervenire per aiutare concretamente tutti questi che sono lavoratori eh, occasionali. Il campo del teatro è, è pieno di lavoratori occasionali che lavorano per... Tot, giorni mesi all'anno e che per tutto il resto dell'anno sono fermi quindi lo stato deve pensare necessariamente a questo eh, loro sono diciamo sono alla base degli spe dello spettacolo italiano poi sulla punta dell'iceberg ci sono eh, i primi attori diciamo le, le superstar e anche poi tutti quelli che sono, fanno le produzioni o gestiscono appunto, strutture come la mia o anche più grosse una situazione come tu stesso dici Veramente complicata, ma ci sarebbero dei suggerimenti, delle idee, delle, delle carte da mettere in tavola per poter non solo tutelarvi in questo periodo così complicato, ma anche poi per prevedere una ripartenza quanto prima possibile e nel migliore dei modi possibile. Ma anche soltanto considerando le spese che ci sono per poi ripartire senza essersi indebitati troppo. Quindi ben venga anche il prestito con bassi, tassi bassissimi, eccetera, ma affiancato da aiuti eh, comunque in aggiunta a tutto ciò. La ripartenza si otterrà grazie eh, soprattutto al, al fatto che si troverà un vaccino, quindi riuscire a trovare un vaccino è l'unica, secondo me, soluzione a questo problema perché la gente così si tranquillizzerà e ritornerà alla vita normale e quindi si potrà rifare teatro. Sembra una cosa banale, ma è l'unica soluzione fattibile. E noi dunque lanciamo questo appello affinché Speriamo veniate tutelati nel migliore dei modi, e si possa ripartire anche nel modo migliore possibile, ma avviandoci verso la fine mi piacerebbe, come sempre, smorzare un pochino i toni e quindi ti chiederei, in questi giorni abbiamo tutti più tempo, quindi possiamo dedicarci alla lettura di un libro, non solo quindi alla visione di uno spettacolo teatrale, di una serie televisiva, di un film, qualsiasi cosa. Vogliamo sapere... Cosa guarda il direttore Francesco Scarano a casa? Se c'è un libro che hai riletto, se ci sono delle serie televisive che vorresti proporre ai nostri telespettatori? Ne ho, ho seguite alcune in questo, in questo momento e ho riletto La storia infinita, che era un libro che ho letto da adolescente e l'ho fatto anche perché è un libro fantastico e quindi fa volare con la, la fantasia. È un momento in cui sognare è probabilmente eh, fondamentale perché i sogni, la diciamo, benzina, il, il carburante per poter poi eh, fare, programmare dopo eh, qualsiasi momento di pausa, in questo caso forzata. Come serie tv una delle di quelle che più ho apprezzato, eh, The Man in the High Castle, l'Uomo nell'Alto Castello, che in pratica racconta di come eh, sarebbe andato la storia del nostro pianeta se sì, invece di vincere gli Stati Uniti la seconda guerra mondiale l'avessero vinta le forze del Terzo Reich, quindi una, una Germania che padroneggia sul pianeta, eh, con tanti flashback, un, un altro diciamo una serie che, che racconta eh, l'impossibile, quindi che ti fa più più che altro nel genere fantasy. Uh, e' un'altra invece che è molto molto bella, eppure la consiglio, è Dizi Saz, la storia di tre gemelli che da, da quando erano bambini a quando diventano poi adulti le vivono un po' di, di tutti i colori. Io ti ringrazio personalmente anche per questi consigli, perché una delle due serie tv che hai citato, ricordo che me l'avevano già suggerita in passato, quindi colgo la palla al balzo anche io. E dunque grazie Francesco Scarano, direttore artistico del Teatro Lendi di Sant'Arpino, grazie per il tuo intervento, per il tuo appello e le tue parole. E ci lasciamo veramente con la speranza di poterci rivedere quanto prima realmente, fisicamente, tutti a teatro. Io vi saluto e dico che dobbiamo stringere i denti, ognuno nel suo ruolo, eh, sperando e avendo anche fiducia in chi ci governa, perché sono loro che devono attuare eventualmente delle strategie per eh, farci vivere economicamente, e più serenamente questo periodo. E, e vi aspetto a teatro. Grazie.